nonché anche per arrivare agli obiettivi del 2030, sicuramente ripensare gli, gli strumenti di supporto, nonché ripensarli all'interno di una rilettura più ampia dell'intera architettura del mercato elettrico. Credo che, viste le condizioni attuali del mercato finanziario da un lato, della regolazione dall'altro, delle difficoltà di budget pubblico sia probabilmente necessario appunto a valle di una ridefinizione dei mercati energetici che, che riescano in, meglio a integrare le rinnovabili sia necessario uh, ripensare strumenti che abbandonino almeno per le tecnologie più mature come l'eolico e il fotovoltaico che abbandonino strumenti di sostegno esplicito per andare verso strumenti più di mercato.